Hi, I'm Rossella Pani. Hello, I'm Alberto and in this new video we are going to facilitate a remote healing with the new frequencies of light with the protection of the Archangel Michael. La protezione dell'Arcangelo Michele, the protection of the Archangel Michael, è fondamentale in questo processo, is necessary in this process in quanto ci consente di accedere it, uh, gives us the to al massimo potenziale di queste meravigliose frequenze di luce. To the of these new of light. Abbiamo deciso di fare questo video, We have to make this video per darvi la possibilità di riconoscere questo dono meraviglioso. To allow, to allow you to let you uh, try receive this wonderful gift per poter ricevere il riequilibrio energetico più giusto per voi so that you can receive the most appropriate the right uh, uh, healing for you okay. uh, prima di iniziare faremo una preghiera di protezione Before the beginning we are going to do a short prayer of uh, protection. Dopodiché eh, potrete chiudere gli occhi e ricevere le nuove frequenze di luce per 10 minuti. After that you can close your eyes and receive these uh, wonderful frequencies of light for about 10 minutes. Vi chiediamo di sdraiarvi o di sedervi, di rilassarvi We invite you to sit down, to relax, or maybe lay down on your sofa or bed. E godervi questa meravigliosa esperienza. And to enjoy this wonderful experience. Quindi iniziamo. We are going to start. Invoco la Divina Presenza di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre. I invoke the Divine Presence of God Father, uh, Goddess Mother. Vi chiedo con amore di purificare la nostra energia. I ask you with love to uh, protect our energy. Arcangelo Michele ti invoco qui ad ora. Archangel Michael I you Here and now. E ti chiedo di tagliare tutte le corde di paura tra me Alberto e tutte le persone coinvolte. Ti chiedo di purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni. I ask you to our, uh, actions, words, and Ti chiedo di liberarci da tutte le energie egoiche di paura, rabbia, gelosia e competizione. Fear, uh, ego, uh, hate, uh, Ti chiedo con amore di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra. E ti chiedo con amore di creare uno scudo di protezione uh, impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo luce, amore, pace e guarigione where only light, love, healing, and peace can come. Grazie, grazie, grazie. Thank you, thank you, thank, thank you. È fatto, è fatto, è fatto. It's done, it's done, it's done. E così è. And so it is. È così sia. And so it is, amen. Ok. Rilassatevi, chiudete gli occhi, e godetevi l'esperienza. Let's close your eyes, and enjoy this experience. Potete aprire gli occhi open your eyes again. e ritornare nel presente. Come back to the present moment. Godetevi questo momento. Enjoy this moment. E se vi fa piacere lasciateci un commento. Noi vi salutiamo say goodbye to you for the moment. A presto. Bye bye. Ciao.